andando ieri abbiamo fatto la challenge della pizza e avete vinto i 20 euro tutti e due perché la pizza era buonissima esatto quindi cosa vi avevo promesso e siamo arrivati a destinazione andiamo a vedere eh, sei bellissima adesso quando scendiamo dalla macchina ce lo fai vedere allora scendiamo e andiamo a scegliere un regalino va okay. bene Ok, andiamo? Andiamo a scegliere il regalino? Sì. Di qua? Eccoci arrivati in questo bazar. ben bentornati. Adesso vi facciamo vedere i giochi che abbiamo comprato con i 20 euro della Challenge Pizza. Iniziamo con la palla che è tutta colorata. C'è viola, c'è rosa, c'è arancione gialla, di nuovo rosa, rossa ragazzi iniziamo c'è intanto questo uccello che ci dà un fastidio dalla mattina alla sera eh è. vabbè è un uccello ok iniziamo vado? si sì. oh, no. e il primo braccialo è pronto <ride> anche soffiare ok Anastasia è pronta Bandone. per andare in piscina con i suoi braccioli delle Miracle Tune vediamo. sei mi, contenta? Mi. Vai. Wow. si senti magica vale tocca al mio gonfiamo il tuo? Sì. allora Vanessa vuole invece gonfiare sì. Il sì. giustamente il suo salvagente sì. Vai. vediamo amore mamma come sei bella allora. Ci sei? Non romperlo, eh, amore. Sì. sì, prova a schiacciare, dai. Come va? È lunga la storia? Dai, però si sta gonfiando, eh. Piano piano andiamo in piscina? Poi andiamo in piscina finalmente sono riuscita a gonfiare la ciambella ragazzi ci ho messo una vita ma guardate che bella eccola qui e adesso la portiamo a Vanessina che la sta aspettando in piscina Anastasia porta la ciambella a Vanessa che è più grossa di lei ho paura che cade piace la ciambella? Sì. Sì? ma ne hai morsicato un pezzettino? Eh, no. ma non si mangia eh, no. cosa fai? Anastasia cosa c'è? perché sei arrabbiata? fai giocare anche Anastasia nella ciambella dai Brave, ma tutte e due ma ci state ci state tutte e due sì. che belline dai salutate che poi ci vediamo più tardi